Ciao sono Marco, oggi vorrei parlarvi di questo elettroutensile della Riobi eh, a cui non riesco più a farne a meno. Eh, l'ho comprato un paio d'anni fa eh, avendo poche pretese, dovevo fare un lavoro grosso, eh, c'era una palazzina con tante porte finestre, eh, non ci stavano in ascensore le antine, allora ho deciso di, di comprarlo, contanto visto il prezzo, costa all'incirca 70 euro, eh, ora ne costa ancora meno, l'ho visto ieri su, su Amazon a 67 euro spedito con il Prime e niente ho detto lo compro, se poi si brucia pazienza, visto che è dotato di tecnologia molto vecchia, non è brushless eh, è molto grosso, se vedete è grossissimo in confronto ai suoi concorrenti tipo quello della Bosch o quello della Parkside sono molto più piccoli e niente l'ho trovato molto comodo eh, perché eh, prima di tutto eh, è molto maneggevole eh, come vedete il collo è lungo e ha una gomma che quando lo prendete in mano eh, come si chiama? Eh, rimane, rimane molto comoda la mano eh, seconda cosa ha un'antivibrazione io ho provato anche quelli dei, propri, dei suoi concorrenti non hanno questa, questa tecnologia che vedete qui così c'è una molla, adesso non so se si vede dal video si muove, è un'antivibrazione. Quando lo usate su pezzi grossi di legno, io di solito lo uso su legni da 5 cm x 7, eh, questo si sente che l'antivibrazione funziona e riesce, eh, riusciamo a tenerlo molto stabile, rende, rende l'attrezzo molto stabile. Poi che dire, eh, la lama si inserisce a, allungando questa levetta, vedete quindi eh, anche questo è una cosa molto comoda, perché quello che avevo prima di questo, eh, ne avevo uno col filo, eh, ci voleva una chiave a brugola ogni volta per avvitare e svitare le lame, invece questo eh, rende eh, l'attrezzo molto comodo. Qui troviamo una, una chiavetta a brugola che serve per allungare il collo, il collo qui, e niente, ora vorrei testarlo con voi, eh, lo proviamo prima con un pezzo di legno e poi lo proveremo anche all'esterno, lo proveremo all'esterno su un albero. Ho deciso di fare anche questa prova, di farvi vedere questa prova, eh, perché nei vari, nelle varie recensioni che ho trovato sui siti e anche su Amazon, il 99,9% ha comprato questo attrezzo per il giardinaggio, quindi penso che anche chi stia guardando questa recensione la maggior parte eh, lo voglia comprare eh, per questo motivo. Ora siamo pronti per testarlo eh, sul legno, come vi dicevo prima eh, qui c'è la chiave a brugola, serve per registrare il fine corsa, il fine corsa si può registrare come vedete fino a eh, 22 mm, io lo comunque lo tengo sempre eh, a raso. L'inserimento è a baionetta tramite questa leva, vedete? quindi è molto comodo, eh, poi il, il peso è una delle note nolenti di questo attrezzo, pesa 2,4 kg senza batteria, inserendo una batteria da 4 A il peso inizia a farsi sentire, eh, poi eh, la potenza è di 3100 eh, movimenti al minuto, Ora lo testeremo e lo faremo andare eh, prima piano perché tramite il tasto eh, si può regolare la velocità, piano è forte, prima lo faremo andare piano così vi farò vedere eh, come taglia eh, perché i legni duri è consigliato non farlo andare troppo velocemente altrimenti la lama si bloccherebbe nel legno, questo è un legno morbido, eh, si taglia tranquillamente anche eh, con, la, con una velocità abbastanza, anche al massimo della velocità. vedete così non è al massimo della velocità ora lo farò andare a, al massimo ora siamo pronti per uscire e testarlo sul ramo di un albero ora lo testeremo su un, su un albero anche se la lama è abbastanza corta la recensione del seghetto dritto gattuccio eh, a mille nomi non so neanche io come chiamarlo finisce qui eh, spero che vi sia piaciuta eh, niente il prossimo articolo che vorrei recensire è questo funziona anche questo molto bene noi addirittura lo usiamo per tagliare l'alluminio spero di essere stato utile se avete bisogno di qualsiasi tipo di chiarimento scrivetelo qui sotto e sarò contento di aiutarvi alla prossima recensione.